Ciao, ah, buongiorno. Oggi vi propongo un mini circuito di 1-2 minuti, non ho fatto i calcoli però, vabbè, di poco tempo, eh, di livello più o meno basso, principiante, eh, in ogni caso eh, il lavoro è sempre lo stesso, nel senso attivazione e fondamentalmente andare a cercare la scioltezza, cioè quindi l'attivazione riguardo al movimento stesso e quindi eh, ripermettere al corpo di potersi muovere più liberamente, più in scioltezza, che è l'obiettivo. Dell'equilibrio e anche dell'arrampicata, ok. Si inizia faccia pancia a terra con il ponte dei piedi distese, così la fronte è appoggiata sopra una mano sopra l'altra, in questa maniera. Qua. Fronte appoggiata, ok. Da qui si aprono le gambe e si chiudono: uno, chiudere, aprire, chiudere. Quanto si devono aprire? dipende da... da te, insomma, senza esagerare. Quindi si fa 10 volte, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui poi si mettono le mani sotto le spalle, si mettono la punta dei piedi in questa maniera per appoggiare a terra, detto a martello, e si va indietro si va indietro cagnolino si va indietro fino indietro si va indietro fino ad arrivare quasi a battuta col sedere sui talloni senza esagerare questa posizione si tiene per 5 secondi 5 no 10 scusate 10 secondi quindi 1001 1002 1003 1004 1005 106, 107, 108, 109, 1010 si ritorna avanti, si, si va un po' più avanti, ecco, questa posizione si lascia scendere il bacino verso terra. Allora, l'ideale sarebbe mantenere le braccia distese, dipende un po' dalla tua scioltezza, puoi anche piegarle effettivamente. Ok, e si fa scendere il bacino piano piano. Lo sguardo si porta verso l'avanti e si tiene in questa posizione. Da 5 a 10 secondi, l'ottimale sarebbe 10 secondi, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1010 e poi si scende, ok? Una volta scesi ci si mette sui gomiti, in questa posizione qua, i gomiti sotto le spalle, in questa maniera qua, e si continua, si distendono le punte dei piedi e si riapre e chiude, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 e 10 ok detto ciò si, si rimettono si, si ri, ri, ri, rilassa si mettono le punte dei piedi a martello si mettono le mani sotto le spalle e si va indietro quindi si passa dal cagnolino verso dietro in una posizione si rilassa anche la testa 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 questa soluzione si rilassano anche cioè si stretciano pure i piedi eh? si allungano pure i piedi compagni, quindi tutto quello che sentirai è abbastanza normale come anche i crampi sono i tuoi piedi quello che ti consiglio di farlo scalzo eh? Si va avanti, si riposiziona con le mani ecco, un po' più avanti del tavolo normale e si va avanti col bacino, si guarda avanti e ora facciamo la variante, un po' più complicata. Quindi. Da così si porta avanti. Prima una spalla, e si fa la rotazione e poi l'altra spalla poi una spalla e poi l'altra spalla quindi si guarda un po' a sinistra e poi si riguarda a destra quindi facciamo 3 e 3 poi si va giù ok l'ultimo livello è come dire si guarda sotto braccia aperte con un aereo si alza su e si fa e si riapre e si chiude con la punta dei piedi distese, vai 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si abbassa, si riportano le mani sotto le spalle, si rimettono i piedi a martello e si fa un in nuovo indietro, hop, hop. del come lo vuoi chiamare questo lavora sia diciamo, sull'articolazione sull della schiena sia sull'allungamento di tutto quello che comporta addominali bassi e tutti i muscoli del bacino anzi ah, distendono i piedi scusami distendi i piedi all'ingresso così guardi avanti e poi basta esci però il circuito avviato Maia vuoi provare? Facciamo le correzioni? Ok, vai, Niente. Yeah. Non ho guardato proprio tutto Sta bene, l'albero che ci avevo Sai, mettiti sdraiata. Ok, sdraiata. Le mani una davanti all'altra, questa maniera. Ok, così, ora, piano piano, vai, apri e chiudi. Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aspetta, deve essere senza calzinistra. Ok, ora da qui metti le manine a questo qua. Ok, vai indietro, senza muovere il sederino, vai indietro, vai indietro, vai indietro di così uniti, il punto dei piedi verso il basso a martello così, ok, vai indietro ancora con le mani, vai indietro, vai indietro e rimani così, ecco che stretce le dita, senti che stretce le dita, soffi il sorriso, vai giù e giù la testa, le mani lascia un po' più avanti, così, e rilassa la testa così, e così allunghi tutta questa parte qua, si lavora qua sul bacino, ok? Si lavora su. Giù la testa, così. Ora vai in avanti, vai in avanti, ti porti avanti, basta troppo, però... no, i piedi no, i ginocchi lasciali a piedi. Mi stendi i piedi, vai in avanti così e vai giù col sedere Guardi avanti e tieni 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, vai giù. I gomiti, così, apri e chiude 10 volte, 1, 2, 3, eh, sei sì, diverso, 4, 5, apri più, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Ora metti giù, ti metti giù le mani qua sotto perché ti sei girata. Notare che la differenza è rimanere fermi, vai indietro, cagnolino, vai indietro, vai indietro, indietro, indietro. indietro. Stai fermo con il metti il piede a martello, ok. Vai indietro giù così, e giù la testa. Ok. Ovviamente lei se lei, lei vedete come può essere sciolta, qui ci faccio la faccia. Okay. Puoi anche appoggiare la fronte per terra, perfetto, ok. da parte... giù 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4. 5, 5, 6, 7, 1006, 8, 1008, 9 e 1010. Ora vai avanti, ok, così, bravissima, ok. No, la palma a terra, eh, palma a terra, così. Ok, ora giù il sederino, ok, così. Sei sciolto, bravo, ora porti avanti una spalla. No, guardi di qua, guarda tutta a sinistra, porta avanti la spalla piano e guarda di là, così poi guardi dall'altra parte e ritenete un po' la posizione dall'altra parte 2 dall'altra parte 2 3 3 e giù okay. eh, lo, so, lo so ok ora metti la robanino con le braccia copie aperte così pronta così ora guarda per terra Così, alzati così, ok, ora apri e chiudi le gambe, uno, due, tre, quattro, cinque, guarda per terra, sei, sette, otto, nove e dieci. Aspetta, non è finito, vai indietro, vai indietro, vai indietro, metti i piedi al martello, così, e vai di nuovo indietro in giù, ok, tu che ci riesci, vai fino a qui, ok? stricci piedi piedi qua andiamo a stricciarli dai dai dai 1001 1002 1000 c'è giusto sederino, 3 1004 1005 1006 1007 1008 1009 e 1010 vai su ok e basta finito 5